Thank you. Carissimi amici, buongiorno e ben ritrovati qui oggi all'interno del mio allenamento, uno dei due allenamenti del CAIP. Siamo in piena riproduzione, non ci possiamo lamentare. E comunque non è questo l'argomento di oggi, l'argomento di oggi è ben altro e si racchiude tutti in una parola, ma in una parola c'è dietro il mondo. E qual è questa parola? fotoperiodo fotoperiodo la definizione su wikipedia dice quantità di luce quantità di illuminazione di luce giornaliera quindi è la quantità di luce che dobbiamo andare in questo caso per noi allevatori di illuminazione che dobbiamo andare a, a dare nei nostri allevamenti nel momento della riproduzione come darla e come gestirla io oggi sono qui per parlarne con voi perché in tantissimi mi contattate mi scrivete come gestisci come faccio il cambio l'orario è un argomento lunghissimo cerco di spiegare nozioni semplici molto nette per gestire al meglio senza entrare in questa grandissima materia del fotoperiodo quindi e notizie basilari e secche per gestire al meglio il fotoperiodo nel nostro aviario. Allora, iniziamo a parlarne. Abbiamo detto quantità di luce all'interno, di ore di luce all'interno del nostro aviario. Quantità di luce significa alba, tramonto e fonti di luce esterna. Vi prego di non sottovalutare questo fattore. Molti di luce esterna, finestre, porte finestre, sono emissioni di luce esterna, soprattutto in primavera e eh, nell'avvicinarsi, nell'approssimarsi dell'estate. Quindi sono eh, enti esterni che vanno gestiti nel fotoperiodo, non vanno dimenticati. Faccio un esempio, se io gestisco un fotoperiodo di riproduzione di 13 ore con l'alba alle 6 e mezza e ho una finestra che dà all'esterno, nel periodo di maggio l'alba sarà alle 6, quindi già alle 6 all'interno dei nostri aeriali arriverà la luce. Noi pensiamo che a sei ore e mezza inizia l'albero ma il e inizia la gelamo, mezz'ora prima, andando a regalare 30 minuti, 20 minuti, dipende dalla situazione, all'interno del fotoperiodo. Il fotoperiodo va gestito perché a seconda delle quantità di luce che abbiamo all'interno del nostro aviario, si innescono alcuni processi sugli animali. Quindi è opportuno gestire bene le fonti terze che entrano all'interno del nostro aviario. Secondo punto: ora legale, ora solare. Gestite l'orario di illuminazione alba tramonto del vostro aviario secondo le vostre necessità lavorative secondo le vostre necessità personali e private l'importante come ho detto è garantire la fascia o l'illuminazione che noi desideriamo per quel periodo faccio un esempio banale su me stesso. Io non ho fonti esterne, laddove ce l'ho, che è la porta, la gestisco, quindi non ho fonti esterne, quindi il mio aviario è completamente gestito dall'illuminazione artificiale. E non mi sono spostato di un'ora in avanti, e il mio sinistro il mio, di fotovoltaico l'alba del mio programmatore. Se uno necessita che gli animali si debbano svegliare prima, iniziare l'alba prima, lo può fare benissimo, a prescindere dalla, dal cambio, o, o sabato cambio l'ora legale, si portano un'ora avanti e dobbiamo cambiare il programmatore. No gestite il programmatore secondo le vostre necessità e secondo le fonti esterne questi sono i due fattori di riferimento, di illuminazione delle ore ne parleremo se dovete spostare l'oro già avanti lo fate di notte, nel senso di notte quando si spegne l'illuminazione andate a programmare e portate un'ora avanti, dormiranno un'ora in meno, non se ne accorgeranno neanche. Adesso invece andiamo a parlare del terzo punto, che è le ore, come gestirle. Una buona riproduzione va gestita tra le 13 ore e 30 di illuminazione e le 14 ore e 30, 14 e 45, secondo la mia esperienza. Ci possono essere tantissime esperienze, le rispetto, ma io faccio così. Io mi piace andare a fare riproduzione tra le 13 ore e 13 ore e 30, le 14, 14 ore e 30. Questo è il segmento di illuminazione che dobbiamo, mangiare. se volete, mantenere in riproduzione, come si arriva e come si esce da questo sentimento quando è finita la riproduzione? In una situazione di muta mantenimento, il mio aviario all'incirca 9 ore, 9 ore e pochi minuti di illuminazione durante questo periodo. Ma riconcentriamoci su un argomento importante. Come si, si arriva? a quelle ore lì perché se abbiamo 9 euro e mezza il nostro top è arrivare a 13 ore 13 ore e 20 ci sono 4 ore bene bisogna fissare su un punto fermo quando voglio io mettere i nidi all'interno del mio lavamento li voglio mettere al primo di marzo bene se io al primo di marzo voglio mettere i in indi, significa che al primo di marzo devo avere tre ore. Se voglio mettere i in indi al primo di marzo, significa che devo andare con la massima intensità almeno per 25 giorni prima. Quindi, almeno 25 giorni prima devo avere l'intensità con cui devo fare la riduzione. Ma già 25 giorni prima devo avere circa 12 ore di luce, quindi 12, se al primo di marzo abbiamo 13 ore, 20-25 giorni prima ne dobbiamo avere almeno 12, questi 60 minuti nel programmatore è andato a spalmare in minuti giornalieri di incremento del programmatore, il nostro fessore di lì, che mezzo, 3 minuti, qui che sono, abbiamo detto che sono circa 60 minuti da distribuire in 20-25 giorni, quindi si parla di circa 2 minuti al giorno, quindi la cosa da vedere è che un incremento ve lo lieve, se 25 giorni prima significa che siamo ai primi di, febbra ai primi di febbraio, quindi tutto il resto dell'incremento lo dobbiamo spalmare nelle settimane e nei mesi prima. Non va fatto 15 minuti al giorno, non va affatto 30 minuti al giorno. È, è errato. Sono 60 giorni, 45 giorni. Va scaglionato il più possibile. Gli animali devono arrivare ad avere un aumento delle ore di luce graduale. Giocate piuttosto sull'intensità, nel senso che dal momento in cui iniziate il fotoperiodo, che state partendo dalle 9 ore e mezza all'incirca, e volete arrivare alle 12 ore, in questo frangente. Fate un incremento di 4, 5, 6 minuti, ma nel primo periodo potete tranquillamente ancora rimanere con l'intensità della luce bassa. L'importante è che date l'intensità della luce all'incirca 25-30 giorni, 35 giorni prima dell'introduzione Midi. in maniera è da iniziare a riscaldare tutte le componenti i maschi e le femmine. andiamo avanti quindi abbiamo un po' di incremento nelle ore di luce dobbiamo calcolare che dentro dobbiamo mettere tramonto e alba siete liberi di fare quello che volete su e tramonto e di solito amo avere un tramonto lungo intorno ai 30 minuti e amo avere un'alba più cortina intorno ai 10 minuti questo è quello che ho fatto lì. Conosco chi fa chi 10 e 15. Non c'è una, una, una regola molto stretta su questo punto di vista, però... L'importante è che al vetramotto ne colloca a quadra, Quindi se il vostro programmatore lo dovete gestire in modo tale che al bel tramonto se lo calcolate dentro Siamo, assiniti, siamo a 13 ore non c'è la fretta di arrivare a 13 ore 30. non c'è la fretta di arrivare a 14 ore perché così non ve li mangiano di più, più e sono più grossi quanto pensate che duri la vostra riposizione? due mesi? tre mesi? quattro mesi? da 13 a 14 ore e 30 quel frangente di oh, quel segmento di tempo che avete lo andate a, a distribuire per i giorni quindi quant'è? avrete un incremento di un minuto, 30 secondi Qua è proprio un incremento molto graduale non c'è la fretta di arrivare a 14 ore magari il primo mese si potete arrivare un po' più velocemente a questo risultato, ma poi si dovete praticamente fermare, quindi secondo me è più farlo in maniera graduale, in questo momento sono alla seconda covata e ho ancora due, due mesi di riproduzione sicuro e sono intorno alle 32 ore 40 che ho un incremento la mentale in secondo il giorno quindi gestite con calma il centro e, e i balzi giornalieri di 4-5 minuti non fanno bene, graduali. L'importante è che poi a 14 ore e mezza rifermate, perché dopo le 14 ore e mezza si inizia a innescare un altro fattore, si porta all'eccesso di illuminazione e quindi si possono rischiare false nucleo oppure si possono ottenere il rischioso la falsa nuova. Quindi vi fermate al controllo di torretta e poi tutto è facile perché alla fine siete alla fine della riproduzione, siamo arrivati al nostro posto di posta. Quando mancheranno gli ultimi 10-15 giorni che state per svezzare gli ultimi momenti, iniziate ad avere un, un, un incremento anche di 3-4 minuti, di portate a quegli 10 ore. E poi da lì, quando avete svezzato tutto, quando avete finito ho deciso che finita la rivoluzione, diminuire l'intensità di luce negli attraverso quindi inizia a spegnere tutti i neoli neon e si inizia il decremento per arrivare di nuovo alle nostre 9 ore quello lo potete gestire un po' più velocemente Spero che questo mio video vi sia piaciuto, non è stato facile, è un video un po' noioso, tutto descrittivo, di spiegazione, è sono difficile anche per me, ma ci tenevo a non farlo perché in queste settimane mi avete contattato in numerosi, ho visto che ci sono alcune difficoltà, e ci tenevo un po' a parlarne con voi. Non è difficile e non c'è una regola fissa, l'importante è tenere dei punti fermi. Benedetto. Faro velocemente sono 6. Gestire le fonti esterne di illuminazione. Aumentare l'intensità della luce. Fare in modo di avere all'incirca 13 ore di illuminazione quando si vanno a mettere in Fare in modo che almeno 25 giorni prima, 30 giorni prima, giorno più, giorno meno. Siamo all'interno tra le 12 e le 13 ore con l'intensità della luce già a livello riproduttivo. Fare un incremento graduale durante la riproduzione. Gestire il programmatore al meglio secondo le nostre possibilità. Secondo i nostri impegni, secondo i nostri aspetti familiari, tenendo a punto fisso le cinque regole che vi ho indicato prima. Se ci sono difficoltà, contattatevi, interagite con il nostro canale, continuate a seguirci su Facebook, sulla nostra pagina Facebook e su YouTube. Come potete vedere, che ci sono tantissime novità facendo delle like. Non vi abbiamo abbandonato, non vi abbandoniamo, assolutamente sempre sul pezzo per cercare di aiutarvi alla gestione massima dei vostri caviari. Un abbraccio da Gabriele. A presto.